Grande fratello, Barbara Palombelli nuova conduttrice? Arriva la smentita. Barbara Palombelli conduttrice del Grande Fratello? La presentatrice di forum smentisce. Barbara Palombelli non sarà la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show tornerà in primavera su Canale 5 nella sua versione classica, quella con personaggi non famosi al grande pubblico. La presentatrice di forum ha smentito il gossip attraverso il suo profilo Facebook. La moglie di Francesco Rutelli si è detta lusingata dal pettegolezzo ma di essere già piuttosto impegnata con la sua trasmissione quotidiana. La Palombelli lavora infatti molte ore al giorno, è in televisione ben 21 ore a settimana. Come rivelato da una recente ricerca, Barbara è una delle presentatrici più stacanoviste insieme a Maria De Filippi, Francesca Fialdini e Marco Gliorni. Il post di Barbara Palombelli che smentisce la conduzione del GF.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 Le candidate più accreditate erano fino a qualche tempo fa Belen Rodriguez e Anna Safroncic ma pare che i dirigenti Mediaset non siano convinta fino in fondo dei loro provini.